Ciao ragazzi, su questo video vedremo come si può costruire il duale di un problema di programmazione lineare qui abbiamo due tabelle che ci dicano come cambiano i versi delle disuguaglianze delle variabili e dei vincoli del problema duale allora nella prima tabella, cioè questa qua, abbiamo un problema primale di minimizzazione e quindi il problema duale sarà di massimizzazione qui abbiamo il verso delle disuguaglianze del problema primale e analogamente qui abbiamo il verso delle disuguaglianze delle variabili del duale poi qui abbiamo il verso delle disuguaglianze del problema primale e qui possiamo vedere che il verso dei vincoli del, del duale cambia rispetto alle variabili del primale cioè se una variabile del primale è maggiore o uguale il vincolo rispettivo sarà minore o uguale Analogamente se la variabile del primale è minore o uguale il vincolo rispettivo sarà maggiore o uguale Uguaglianza non cambia Rimane la stessa. E con modo analogo la seconda tabella se il primale è di massimizzazione il duale sarà di minimizzazione il verso delle disuguaglianze delle variabili del duale cambia rispetto al verso delle disuguaglianze dei vincoli del primale e le disuguaglianze dei vincoli del primale rimangono le stesse con il verso delle disuguaglianze delle variabili del primale. Allora andiamo a vedere un esempio. Qui abbiamo un problema primale che è questo qua di minimizzazione. Questi qua sono i vincoli e queste qua sono le variabili andiamo a vedere il passaggio come si può vedere se il problema primale è di minimizzazione il problema duale diventa di massimizzazione poi l'altra cosa che dobbiamo fare è di cambiare le incognite nel problema primale abbiamo incognite x e nel problema duale mettiamo un'altra incognite per esempio u poi i termini noti del problema primale cioè questi qua, diventano funzione obiettivo del problema duale, cioè questo qua, cioè il 10, l'1 e il 7 diventano 10U1 più U2, cioè 1 per U2, più 7U3, cioè 7 per U3, cioè i termini noti del problema primale per la variabile che ho messo prima, 10U1 più U2 più 7U3, poi andiamo ai vincoli. La prima colonna del problema primale, cioè questa qua, diventa prima riga del problema duale. La seconda colonna analogamente diventa seconda riga del problema duale. E la terza colonna del problema primale diventa terza riga del problema duale. Per vedere il verso delle disuguaglianze dobbiamo vedere questa tabella qua che ho costruito. Cioè le disuguaglianze dei vincoli del duale, cioè queste qua saranno le disuguaglianze delle variabili del primale cioè queste qua cambiate verso cioè per il primo vincolo del duale questo qua prendo questa variabile è maggiore uguale e qua metto minore uguale per il secondo vincolo prendo la seconda variabile è minore uguale io metto maggiore uguale per il terzo vincolo la terza variabile è una uguaglianza allora rimane la stessa uguaglianza poi le disuguaglianze per le variabili del duale questi qua allora le variabili del duale Vado in tabella devo guardare i vincoli del primale e il verso rimane lo stesso cioè maggiore uguale rimane maggiore uguale minore uguale rimane minore uguale e la uguaglianza Rimane la stessa, rimane l'uguaglianza. Allora, nel primo vincolo o maggiore o uguale, allora nella prima variabile è maggiore o uguale. Secondo vincolo è una uguaglianza. Nella seconda variabile del duale rimane l'uguaglianza. Terzo vincolo del primale o minore o uguale. Nella terza variabile del duale o minore uguale e una volta messe anche le disuguaglianze l'ultimo che devo fare è di mettere i termini noti del duale cioè questo qua che non è niente altro dai coefficienti del funzione obiettivo cioè 12 al primo 2 al secondo e qua c'è un asso al terzo e questo è tutto andiamo adesso a vedere qualche esempio allora, qui abbiamo il problema primale di minimizzazione, ho copiato qui la tabella che il problema primale è di minimizzazione, andiamo a fare i passi. Allora, se il problema primale è di minimizzazione, il duale sarà di massimizzazione, cioè max. Devo cambiare l'incognito, qua ho x, y, io metto u e poi vado a dividere x ed y. Qua ho AX e ho anche qua CI, qua ho BY e qua ho DY. Allora, X sarà la mia prima riga e Y sarà la seconda riga del duale, cioè, allora, qua scrivo A, però non X, metto l'incognito che ho messo per il duale, U1 più C. CU3. Perché al secondo vincolo non c'è I. Poi nel primo vincolo del duale non c'è Y. Però c'è al secondo, cioè B2 più DU3. Adesso ho finito con i vincoli del duale. Andiamo a fare la funzione obiettivo del duale. La funzione obiettivo del duale saranno i termini noti del primale cioè A, B, D qua ho A U1 più B U2 più D U3 e le variabili del duale sono U1, U2 e U3 andiamo adesso a vedere le disuguaglianze allora le disuguaglianze delle variabili del duale cioè queste qua hanno lo stesso verso con i vincoli del primale cioè queste disuguaglianze qua saranno le stesse con le variabili del duale, cioè nel primo vincolo o minore o uguale, allora u1 sarà minore o uguale di 0, questo qua è minore o uguale, allora u2 sarà minore o uguale di 0, il terzo vincolo è un'uguaglianza, allora u3 sarà uguale con 0. Poi andiamo a costruire le disuguaglianze dei vincoli del duale. Le disuguaglianze dei vincoli del duale cioè questi qua avranno verso opposto delle disuguaglianze delle variabili del primale cioè il primo vincolo del duale avrà disuguaglianza con verso opposto della prima variabile del primale questa è un maggiore uguale allora questa sarà minore uguale questa unuguaglianza un'uguaglianza, rimane la stessa come si può vedere qua poi i termini noti del duale saranno i termini noti poi i termini noti del duale saranno i termini noti della funzione obiettivo del primalle cioè C e meno D qua metto C e meno D questo è tutto ragazzi abbiamo costruito il duale e se vogliamo essere precisi qua dobbiamo mettere un T anche qui Che significa che abbiamo fatto la trasposta perché qua avevamo le colonne e qua abbiamo fatto le righe andiamo a vedere un altro esempio qui abbiamo un problema primale di massimizzazione il problema duale sarà di minimizzazione cioè min poi cambio variabile e metto qua u e ricominciamo dal capo per prima la funzione obiettivo del duale sarà a b d cioè a 1 più B U2 più D U3 il primo vincolo del duale sarà la prima colonna del primale cioè AX più CX qua scrivo A U1 più C U3 perché X al secondo vincolo del primale non c'è il secondo vincolo del duale sarà la seconda colonna del primale BY più DY e qua scrivo b u 2 più u 3 perché Y al primo vincolo del primale non c'è allora comincio dal secondo, cioè scrivo U2 e c'è al terzo, allora scrivo U3 e così via Adesso ho finito con i vincoli, scrivo le variabili del duale U1, U2, U3 Andiamo a vedere le disuguaglianze. Le disuguaglianze delle variabili del duale avranno verso opposto dalle disuguaglianze dei vincoli del primale, Cioè le variabili del duale, queste qua, avranno verso opposto dai vincoli. Cioè da questo qua. Allora, nel primo vincolo del primale o minore uguale, allora, nella prima variabile del duale avrò maggiore uguale di 0, poi, il secondo vincolo del primale è minore o uguale, allora, questo qua diventa maggiore uguale, come possiamo vedere anche qua è minore uguale, maggiore uguale. È sempre di zero, il terzo vincolo è un'uguaglianza, rimane la stessa perché le unguaglianze rimangono le stesse, cioè uguale a zero. Abbiamo finito anche con le variabili del duale. Adesso andiamo a vedere le disuguaglianze per i vincoli del duale. Le disuguaglianze dei vincoli del duale hanno lo stesso verso con le variabili del primale, cioè le variabili del primale sono queste qua le disuguaglianze sono queste qua nella prima variabile del primale abbiamo un maggiore uguale allora anche nel primo vincolo del duale avremo maggiore uguale nella seconda variabile del primale abbiamo un allora abbiamo anche qua un e i termini noti del duale sono i coefficienti della, della funzione obiettivo del primale cioè c e meno d allora qua scrivo c e meno di per essere precisi qua dobbiamo mettere un t anche ai vincoli perché le colonne del primale sono diventate righe del duale e questo è il problema duale di questo problema di programmazione lineare andiamo a vedere un altro esempio l'ultimo abbiamo un altro problema di programmazione lineare, di massimizzazione allora questo dobbiamo fare è di costruire il duale il problema duale sarà di minimizzazione cioè min variabile u e procediamo funzione obiettivo del problema duale saranno i termini noti del problema primale cioè 8 7 5 e 6 8 1 7 u2 più 5 u3 più 6 u4 il primo vincolo del problema duale sarà la prima colonna del problema primale cioè x1 2 x1 3 x1 qua noi c'è x1 allora questi tre scrivo u1 più 2 u2 più 3 u2 U3. Poi la seconda riga del problema duale sarà la seconda colonna del problema primale 2x2 Qua non c'è x2 4x2 x2 Cioè 2u1 Più 4 Che sta al terzo vincolo U3 allora x2 del quarto vincolo cioè più u4 e poi la terza colonna del problema primale diventa terza riga del problema duale cioè 3x3 meno x3 meno x3 x3 cioè abbiamo 3u1 meno u2 meno u3 più u4 abbiamo finito con i vincoli del duale adesso scrivo le variabili del duale u1 u2 u3 u4 andiamo a controllare le disuguaglianze le disuguaglianze delle variabili del duale hanno verso opposto rispetto alle disuguaglianze dei vincoli del primale cioè questi qua come si può vedere se è maggiore o uguale diventa minore o uguale se è minore o uguale al primale diventa maggiore o uguale al duale e l'uguaglianza rimane la stessa le variabili del duale sono queste qua e le disuguaglianze dei vincoli del primale sono queste qua allora abbiamo detto che cambiano che verso primo vincolo abbiamo un minore o uguale cioè qua diventa maggiore o uguale nella prima variabile maggiore uguale di 0 sempre qua abbiamo un minore uguale qua diventa maggiore uguale di 0 qua abbiamo un minore uguale qua diventa maggiore uguale di 0 e qua abbiamo un minore uguale all'ultimo vincolo cioè il 4 allora u4 diventa maggiore uguale di 0 e abbiamo finito con le variabili del duale poi andiamo a costruire i vincoli del duale, le disuguaglianze dei vincoli del duale, hanno lo stesso verso con le disuguaglianze delle variabili del primale. Cioè queste qua. Il maggiore uguale rimane maggiore uguale, il minore uguale rimane minore uguale, e l'uguaglianza rimane la stessa. Allora, qua come si può vedere, abbiamo solo una variabile nel primale. Cioè x e x3 non ci sono, sono libere in questo caso è come avessimo uguaglianze, cioè x1 uguale 0 e x3 uguale 0 allora le disuguaglianze dei vincoli del duale sono uguali con le disuguaglianze delle variabili del primale cioè x1 uguale 0 qua sarà uguale x2 maggiore uguale qua maggiore uguale e x3 uguale allora il terzo vincolo sarà anche questo uguale alla fine i termini noti della funzione obiettivo del primale, cioè 4, 3 e 2, li mettiamo come termini noti del duale, cioè 4, 3 e 2. E questo era tutto, ragazzi. Questo qua. È il duale di questo problema di programmazione lineare se vi è piaciuto il video mettete mi piace seguitemi anche su tutti i social per non perdere i prossimi video e sotto il video c'è un pdf scaricabile con le metodologie di questo che abbiamo visto su questo video